Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Give Car to Friend eh, o meglio, come passare le auto o prendere le auto dai vostri amici. Per fare questo glitch ragazzi serve il vostro Avenger eh, posizionato come vedete e un amico che vi passa il veicolo ragazzi, ovviamente dovete farlo con un veicolo che entra nell'Avenger, io lo sto facendo con la Deluxo, potete farlo anche con... Eh, diciamo con l'oppressore ma cascate sempre quindi a questo punto ragazzi vi posizionate davanti alla base operativa come ho fatto io base operativa piena tasto PS, schippate il messaggio andate dietro la Venger con il vostro amico dietro a voi e eh, premete freccia a destra ragazzi e dite al vostro amico di spingervi verso la base operativa fino a quando non vi comparirà ovviamente dovrà essere svelto diciamo, nello spingervi fino a quando non vi comparirà la schermata di base operativa piena ragazzi. Vi comparirà tranquillamente, quindi eccola qui come vedete. Una volta che compare questa schermata, l'unica cosa che dovete fare è accettare il messaggio. Vi troverete nella Venger senza auto, giustamente. Dovrete uscire e suicidarvi perché, come avete visto, non vi lascia suicidare dentro la Venger. Quindi, uscirete fuori, vi suiciderete. Il gioco è fatto ragazzi, andrete dal vostro amico e gli fottete la macchina È abbastanza semplice mm, Diciamo che è come il glitch dei soldi Semplicissimo ragazzi Quindi non vi potete sbagliare L'unico passaggio che è cambiato è solamente eh, Invece del centro operativo mobile Qui mm, necessitiamo della venga Solo quello ragazzi è cambiato perché sennò il resto più o meno è simile quindi approfittate per scambiarvi i veicoli approfittare anche per, per chiedere a qualche amico qualche LG Retro Custom da poter mettere in garage ovviamente ragazzi sappiate che però se LG Retro Custom o comunque i veicoli che vi passeranno amici eh, avranno la targa del vostro amico non so se ve la farà cambiare, provate, se vi dice culo magari fa pure cambiare perché a me alcune auto che mi hanno passato me le fa cambiare le targhe, altre no eh, quindi non so che dirvi riguardo a questa cosa l'unica cosa che vi posso dire, sfruttate questo glitch finché c'è perché comunque è un bel glitch, vi dà la possibilità di prendere tantissime auto strane, rare che comunque ci sono in giro Detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti Now I'm screaming fuck so